Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Piacere, ciao bello. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, a tutti. Buonasera. buonasera, benvenuto. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Dio, già te tremi. Appena mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Buon Você...